Ciao a tutti! Oggi prepareremo i nuggets di pollo. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono petto di pollo tagliato a pezzetti, pan carré senza bordi, formaggio spalmabile, latte, parmigiano grattugiato, sale, uovo, acqua e pan aromatizzato. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pollo E il parmigiano ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 7 riuniamo sul fondo del boccale con la spatola Aggiungiamo il formaggio spalmabile, il pan carré, il latte e il sale. E facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 7 aggiungiamo due cucchiai di pangrattato e facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 5 il composto è pronto adesso mettiamo in una ciotolina l'acqua l'uovo e l'amalgamiamo per bene E andremo a formare i nostri nuggets con le mani umidite formiamo delle palline le bagniamo nell'uovo e nel pangrattato Le schiacciamo leggermente e le posizioneremo in una teglia rivestita con carta da forno e continuiamo così per il resto del composto. Abbiamo preparato tutti i nuggets che possono essere cotti o in padella in olio bollente caldo fino a doratura oppure in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti. Nuggets di pollo. Grazie e alla prossima ricetta.